Il blu-eye congiunti Il passato, il futuro e il presente Tutto e tutto Io ho un'amica simpaticissima che ha qualche anno più di me E che ha avuto una storia d'amore fantastica Tanti tanti tanti anni fa intorno al mondo Una persona speciale ovviamente poi si sono persi di vista, lui era un grande viaggiatore, uno che girava con la barca per il mare e poi all'improvviso è scomparso, non si sa bene che cosa gli è successo, dove è finito eccetera e niente, nessuno si è poi più interessato a lui ovviamente, l'hanno dichiarato scomparso e finita lì la storia, ma la mia amica ha avuto una storia così interessante e intensa con questa persona che mi ha detto, l'ho incontrata e mi fa Robin, ti mette da ridere, eh? una cosa un po' folcloristica però sai io sento ancora una lucina rossa che lampeggia un bip bip, un segnale che arriva era troppo in gamba, troppo sveglio per essersi perso secondo me sta ancora da qualche parte senti a me non costa niente tu stai in mezzo all'oceano perché non prendi una bella bottiglia io ho scritto un messaggio a mano la metti dentro e la mandi. Mi rendo conto. Però almeno io al mio sogno, al mio desiderio, alla mia volontà di mandargli un messaggio, ho dato le ali. E tu mi puoi dare una mano. E io gli ho detto, Daniela, fatti abbracciare. Perché anche se non gli arriva, te lo dico da parte sua. Grazie. Cosa più bella non potevi fare. Quindi io sono qua pronto. Caradani, per uh, mandare al tuo carissimo questo messaggio, sono sicuro che anzi il messaggio arriverà a destinazione perché io ci ho messo tutto l'impegno necessario affinché il tuo desiderio diventasse realtà. Di là ci sono gli Stati Uniti, può darsi che è andato verso di là, io non lo so. Però io qua gliela metto, pronta? La mandiamo? Mandiamola!